Ciao! Allora, benvenuti in un nuovo video. Dunque, prima di iniziare devo dire assolutamente una cosa. Vi ricordate nella vecchia My Beauty Box che avevo trovato quei mini, mini, mini, mini rossettini della Wii Makeup? Uno nude e uno viola, che vi ho detto il viola non si porterà mai? Applicate, tamponate un illuminante sopra. Per me è carinissimo. Ok, detto questo, oggi invece tutt'altra cosa perché vi devo mostrare assolutamente la box di abibi questa qui allora eh, ho solamente tolto qui i dati personali perché c'era una mega etichetta ma è ancora chiusa si vede anche dallo scotch che è ancora nastrata e la scopriremo assieme però prima devo andare come sempre a parlarvi dei prezzi dei costi dell'abbonamento quindi Foglio la mano, vi devo dire sempre tutto. Allora, intanto c'è un codice sconto per voi di ben 10 euro. Infobox, vedete sempre tutti i codici, quindi guardate sempre l'infobox perché tengo i codici aggiornati. Quindi approfittatene. In questo caso 10 euro di sconto sui vostri acquisti da Abibi. Poi, box in abbonamento. È una cosa un po' particolare e sinceramente la box ce l'ho qui da qualche giorno ma mi sono dovuta spie far spiegare bene come funzionava perché i ragazzi dell'agenzia non avevano capito bene neanche io ho capito bene e sinceramente eh, quelli del servizio clienti di Abibi hanno cercato di spiegarmelo e hanno spiegato anche abbastanza bene ma ho voluto chiedere conferma anche a delle ragazze su de sia su Instagram che su Facebook per capire se funzionava davvero così e sì, me l'hanno confermato allora la box ha un abbonamento di 3 e 6 mesi, quindi c'è l'abbonamento di 3 mesi a 89,70€ che li prendono il primo mese, poi cioè, la prima volta poi per tre mesi da posto, se no quello di 6 mesi 149,40€, spedizione sempre gratuita ed è un abbonamento che si rinnova, quindi dovete sempre eh, o rinnovarlo voi, quindi, Dopo tre mesi mettere voi i soldi nella carta perché lo si nomina automatico oppure disdirlo o sospenderlo si può disdire quindi cancellare e sospendere quindi fermare se lo disdiciamo, disdiciamo sì, si dice se va disdetto però attenzione perché se voi avete pagato tre mesi lo cancellate ma i tre mesi non vi danno indietro i soldi ma vi daranno le box che mancano ad esempio tre mesi voi prendete due box e poi dopo e basta. No, vi arriverà anche la terza e poi si ferma. Se invece lo sospendete, ad esempio in questo caso, uff, sei mesi è meglio, sei mesi, fate uno, due, tre, ad esempio, poi dite devo andare in ferie questo mese e non sono a casa per ritirarla, fermatela, ok, la fermiamo, quindi il quarto mese si ferma, quando la riattivate andate, tac, tac, tac, e prendete gli altri tre mesi che mancano. Ad esempio, non so se mi sono spiegata è più facile farlo che dirlo Ok, poi però con il codice promo che vi ho dato di 10 euro perché c'è una box prova la box prova costerebbe 29,90 euro e invece con questo codice l'avete a 19,90 euro sempre spedizione inclusa si sì, spedizione inclusa e quindi è una buona prova però dovete ricordarvi dopo la prima box di fermare l'abbonamento, se no dopo la prima box vi, vi parte l'abbonamento da tre mesi, è un po' complesso, forse ci vuole uno schemino. però davvero ci sono tantissime ragazze su facebook soprattutto che l'hanno spiegato benissimo, box prova un mese 19,90, però poi dovete fermarlo in poco tempo perché se no dopo qualche giorno vi parte l'abbonamento di tre mesi e vi tolgono anche i 87, 89 e 70 credo di aver detto tutto perché sono quattro minuti che sto cercando di spiegare direi che è ora di guardare la box che è questa qui rosa molto carina e sì però magari se la aprovo prima ok perché c'è proprio lo scotch quindi mm. oh, fortuna che me lo dice qualcuno sei bella mi piace grazie fortuna che me lo dice qualcuno ah ok ci sono giornali prima vediamo allora dopo però ve la faccio vedere a voi eh. super giornale uno uh, aspettate perché ci potrebbe essere lo spoiler quindi ok lo guardiamo dopo lo metto qui poi vediamo cosa c'è dentro. Yox, ah sì, beh, Yox lo conosciamo tutti. Eh, dunque c'è uno sconto, dice quando scade, perché sappiamo benissimo che con queste box che mandano eh, a random alle, a chi fa video... Potrebbe essere che è scaduto e io chiedo prima il libro perché ho paura che sia scaduto. Ovviamente quelle che mandano alle youtuber sono box di edizioni passate che sono rimaste magari qualche numero e mandano quelle. Andiamo avanti, spero che non ci siano altri codici. Però eh, ragazzi ma tutte le box video che siano così, quando le mandate io vi dico grazie, grazie perché così è, è anche un modo per mostrare il vostro prodotto cosa cosa consiste però almeno lo sconto che è scaduto toglietelo almeno quello almeno che la box non fosse già sigillata vabbè poi Eshla bondex Ulla. Ehm, linea capelli 30 questo mese vi faccio scoprire i best seller del brand acquistabili sul nostro shop ah sì perché bibi è anche uno shop online di tutti i marchi di prodotti ed è abbastanza, infatti il sconto scontro in 10 euro, vale anche sullo shop shampoo, balsamo con 90% di ingredienti di energia naturale e siero protettivo lucidante, va bene, ok e vediamo poi cosa vuol dire allora, io intanto ho notato una cosa che la box è questa ah, le chips sono quelle biodegradabili, non sono quelle in plastica quindi vanno nell'umido, ecco, almeno una cosa buona, e, e però ho sposto io la roba perché non capisco è vuota la mettiamo qui, e poi è tutto contenuto in questa borsa carina la borsa ah, è in collaborazione con yox shop fashion design art vitamin c quindi sarà stata quella di luglio o di agosto immagino come box e a questo punto dobbiamo andare a prendere i prodotti dalla borsa che oltretutto è una bella borsa una shopper non ci piace tiro fuori tutto poi guardiamo a questo punto Ok, buon sentiero, sempre utili. Eh, vediamo cosa c'è. Ah, eh, questi. Ho già capito. È la, sono sì, esatto, sono proprio campioncini in questo caso di questo brand che avevamo parlato: quindi campioncino di shampoo, balsamo e il, il siero. Ok, ma sono campioncini, non sono contenuti nella box. No, non, non erano inclusi nella box perché infatti mi hanno detto da ragazze: non ve l'ho detto, che la box contiene sempre 4 prodotti full size. Quindi, questi erano in più. Allora, li vediamo perché li sto guardando qui e non capisco. Allora, partiamo da questo, perché la nostra vecchia conoscenza l'avevamo già trovato nella box del Dr. Botanicals, infatti è del marchio Dr. Botanicals, è Amp infuse, natural, è crema idratante giorno e 30 ml, quindi un full size 30 ml. C'è il, il valore sul foglietto, su queste istruzioni, c'è il valore. Ah, ho visto adesso, aprendo il, il foglio, come si scrive, come si dice il foglio qua, che c'è scritto luglio 2020, questo, quindi è quella di luglio. Allora, non c'è il valore. Sono creatina io, nella prima pagina c'è sono tutti i valori, però c'è anche lo spoiler, quindi vi dicono anche cosa c'è in tutto e oltretutto c'è scritto a luglio 4 prodotti da urlo del valore minimo di 95 euro ecco però così mi dice tutto di spoiler e vabbè allora dottor botanicals eccola qua 30 ml 17 euro poi andiamo avanti beh a questo punto guardiamoli tutti questo qui acqua azzurra spf 15 capri protezione media protegge la tua pelle rispetto all'oceano, ah, applicare il prodotto, quindi è un solare che però mm, non va ad eh, inquinare gli oceani, buono il fatto che la confezione sia chiusa, questo dice che è curly free, vegan, silicon free e paraben free, 100 ml 38 euro, la box da 19,90 oppure 29,90, dipende se usate un codice sconto oppure a prezzo pieno e ha già pagato solo con questo full size, quindi ci siamo, e poi volevo capire questo, perché qui fa vedere quattro prodotti e qui due, ma ho già capito perché stupida io, c'è scritto tac, oppure tac, quindi vediamo se abbiamo avuto fortuna o no perché sono due prodotti della Kit Von D, o Mm, KDV Vegan Beauty, quindi vegan, e potremmo trovare la combo 1 o la combo 2. Noi abbiamo trovato la combo 1 che è il rossetto liquido lunga tenuta, la Kate Von D, oltretutto un full size 6,6 ml da 22 euro e il colore è vampira oh, non ben... eh, andiamo bene, però è completamente chiuso ancora, quindi lo apriamo noi. come si apre ok il problema è che se mi dicono vampira come colore, beh vediamolo bello ma scurissimo è una tinta labbra quindi aiuto allora è stupendo è stupendo ma è davvero scurissimo. Però è bello. Pite vi pare ma scurissimo. Sinceramente ancora più importabile di questo. Dovrò testarlo. Però bello. bello. E in questo caso la combo era con l'ombretto olografico. Che è questo. Alchemist Holographic Transformer. Anche lui un full size. In questo caso 18 euro. Ed è un... 0,9 grammi sto cercando di capire come aprire questo coso da sotto sì se non potevamo trovare con la tinta labbra l'eyeliner liquido avrei preferito fosse l'eyeliner liquido ma vediamo questo ombretto che comunque Kate Von D ci piace se mai riuscirò ad aprirlo eccolo qua Vabbè. il pack è bellissimo si apre a ah, magnetico con il suo specchietto, il colore è questo. No, vabbè. È un illuminante, più che più che un... L'ho messo sopra il rossetto, guardate che roba bello, bello, bello, bello, bellissimo, un po' polverosa, dice di essere acqua marina, ma bello, bello, bellissimo, cioè questo è da solo, questo è sul rossetto, bellissimo, ci piace, ci piace e questa era la fine della box, quindi era tutta la box, adesso eh, facciamo i conti, abbiamo detto 22 rossetto, 18 l'ombretto, 17 la crema idratante Dr. Botanicals ed è 38 acqua azzurra San Care quindi 95. Eh beh, è un buon valore, penso che sia davvero un buon valore. Ah, ah intanto vedo qua Von D che c'era la possibilità di trovare tre tonalità: quindi motor Vampira o Az, mm. Beh, meglio vampira che azze. Però, molto l'avrei preferito. Sinceramente, poi vediamo che altro c'è. Ecco, in questo caso, poi, il secondo prodotto a scelta poteva essere o l'ombretto o l'eyeliner. Poi, vabbè, questo di Dr. Botanicals. E l'ultimo acqua azzurra. Eh, si poteva trovare solamente eh, nel 15, SPF 15 basta, però spiega anche il, il fototipo di pelle per scegliere il salare per l'atto a noi e la tintarella sicura il make up da spiaggia è bello anche da leggere su ehm, vari prodotti in veneta sul loro sito Sì, è carina, è carina anche come libricino da, da leggere e allora adesso la parola a voi, fatemi sapere se vi ha ispirato questo tipo di box quindi sono è una box è sempre con prodotti vegan e quelli free e qua sempre quattro prodotti full size quindi hanno un buon valore. E vi ricordo che poi ci sono questi: prima ho trovato quindi due prodotti per la cura del corpo e due prodotti make up e quindi c'è anche una buona, una buona comparazione. Più non dimentichiamo questi campioncini. E sono in più di questo shampoo balsamo e siero per i capelli che comunque sono comodi da provare. Niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi è ispirato, se conoscevate questo eh, tipo di box e se voi la già usavate. Quindi, se è un caso che i prodotti siano due, due di corpo e viso e due di make-up oppure se fanno sempre metà make-up e metà dei cosmetici, fatemi sapere.